Bene, allora oggi giovedì primo gennaio siamo qui con Roberto. Saluta Roberto e la professoressa Nicoletta a documentare questo lavoro che è un cocktail di azioni su due programmi. Però Nicoletta, che programmi sono? Storyboard That che è un programma online con una versione gratuita e una versione a pagamento. E, Open Board. E open board, che open board. Allora, Storyboard permette di costruire eh, delle storie acquisendo personaggi, testo, immagini, forme. Vero Roberto, fammi vedere come si cercano i personaggi. Roberto ha imparato a gestire cosa, la costruzione di questi personaggi. Cesca che fa la pace con Marina. Allora, Roberto adesso costruisce una vignetta, ha imparato a cercarsi i personaggi. Raccontami poi cosa ha imparato, imparato a fare. A cercare... Allora, era una storia per un lavoro in classe sul cyberbullismo. Ha inventato una storia il pomeriggio con Rosa, che va a fare i compiti con lui, è la lettrice, la detta la comunicazione e la storia l'abbiamo trasformata in vignetta e ora siamo alla fine. Stamattina mi ha stupito per l'ennesima volta perché da solo ha, vabbè, ha imparato a gestirsi i personaggi, a muovere, a mettere le posizioni, a cambiare l'espressione del volto, stanno facendo la pace. Che espressione deve avere Robby? Fa la pace, per cui è contenta o è triste? Allora, cambia l'espressione. Ecco, allora design. lui gestisce il programma, il testo, lavora in una postazione di fronte. Quello per cui mi ha stupito che... oggi è che, prendi il cuore, ha avuto l'idea di mettere, siccome fanno la pace, è stata sua l'idea di mettere un cuore. Ma come me l'ha fatto capire, mi ha scritto così, quindi si è ricordato che va scritto in inglese, si è ricordato comunque una parte del corpo che assomiglia moltissimo, poi ho capito che non voleva la testa e allora siamo arrivati a ricostruire che cosa voleva. cos'è che volevi cercare Roby? La testa? Volevi cercare hat? Volevi questo? Volevi questo mettere? No, che cos'è che volevi mettere? Yes, cerca. Ecco. Ecco. ecco allora, lui praticamente va a cercare la comunicazione per immagini. Sì. Lui è, ha fatto un trend di comunicazione aumentativa con Open World, e, e usando e Open World per, uh, per costruire. Un show. E adesso è passato a una fase molto più elaborata, quella oh. di costruire addirittura le storie con dire... una capacità comunicativa non comune perché si gestisce sì. il programma, i personaggi e anche il testo perché ha imparato a costruire le frasi siamo a un anno dalle primi video Sì, e adesso in scriviamo... prima media usava la parola frase la, prima... la parola frase adesso descriviamo scritto... la tecnologia ah. in campo la tecnologia in campo è una postazione bifronte dove lui per momenti della giornata può lavorare con l'insegnante in silenzio uno di fronte all'altro l'insegnante può comunicare con il labiale perché è un bambino che ha difficoltà di udito con il labiale con una comunicazione emozionale ma anche per imitazione perché l'insegnante lavora su un mouse e una tastiera e roberto impara a capire immediatamente cosa fa l'insegnante Cosa dice? ha imparato a gestire il programma inserire sì. il testo ha imparato ricorda tantissime parole giusto sì. forme verbali la maiuscola addirittura la professoressa lo corregge ci vuole la maiuscola <ride> e allora. quindi siamo già all'estetica della lingua alla correzione grammaticale adesso mi giro per far vedere appunto a roberto che lavora in coppia in tandem sì. la potenzialità di questa postazione migliore amica di chi? di tutti? no? Tutti. allora scrivilo ecco in realtà la, la, la, la punto postura punto. e la posizione Bravo. crea potenzialità comunicativa Ok. che non ci sarebbe uh. lavorando in fianco e, e Francesca cosa risponde? a Marina mm. prendi, prendi una, una vignetta prima mm. Prendi una vignetta, cosa vuoi fare? Modifica pose? Roberta sta valutando... La del viso sorridente, anche di Marina, e allora... No, di Francesca. Allora Controlla l'insegnante e continua. Quindi è una facilitazione, direi che la professoressa sta lavorando nella zona prossimale di Vigoschi come facilitatore e quindi l'efficacia e il lavoro di Roberto è cresciuto notevolmente, non vedete, guardate. Non ci sta del tutto, intanto scrivici, poi sistemiamo tutto. Scrivi il Ormai il codice comunicativo è la parola, perché Roberto dopo un anno ha veramente associato bene, grazie al fatto che Roberto per fortuna è un bambino intelligente. Vedi, continua a chiedere conferma. stato bravissimo nel, anche di, nel digitare da quanto usa questa postazione? da un anno e, un anno e qualche mese da ottobre 2017 fantastico bene allora questa storia che adesso inquadro Mariscola. quando sarà finita nelle sue sequenze anche tu immagine, sei la mia migliore amica dei cuori o del cuore singolare o plurale dei, dei o del cuore va bene cuore è qua che no, c'è qualcosa che non va Roby dei cuore correggi qua ok ecco perfetto allora mettiamo un punto esclamativo Va bene, è giusto. si te lo segna sotto, ma è giusto. Allora, de descriviamo il lavoro come sarà. Fatto questo, la storyboard, come verrà proseguita nella sua esecuzione didattica? Verrà salvata in immagini ogni vignetta. e poi verranno portate su come si fa per qualsiasi altra cosa o meglio per tante altre cose come ad esempio la verifica di scienze di lunedì prossimo smontiamo tutto su open board smonto vignette e testo ricostruisce in preparazione magari a una verifica a un tema quella, insomma, quando fanno in classe la verifica sul test, di testo di scrittura, e in modo che magari a lui poi lascio le vignette e basta e lui scrive il testo, oppure se mi accorgo che è ancora difficile lascio qualche parola e lui ricostruisce il testo, eccetera, eccetera. Ho capito, è portato a ricostruire la storia. Comunque le verifiche sempre in classe con i compagni. Allora questa qua è, è una postazione. Parliamo dalle cose dei compagni e torniamo in classe con Fantas compagni. Fantastico. Volevo fermarmi un attimo sulla tecnologia questo qui è su di linux 2018 orizzonti e sta lavorando con sta lavorando in internet praticamente perché questa è un'applicazione storyboard internet storyboardette storyboard aspetti aspetti un attimo gentilmente aspetta un attimo facci vedere open board sta sotto o cambiamo mondo monitor ce lo fai vedere dopo magari vediamo se riusciamo ecco questo è open board e poi dopo riuscirà Riuscirà a importare qui dentro e gestire eh, la, la storia. Come adesso, la, dobbiamo, come per esempio abbiamo fatto... Ma la appena, registriamo dopo. Eh. Esatto. Ah, ecco, è un adesso esempio. abbiamo appena importato pagine di quaderno ecco. per, eh, per cominciare a pensare alla verifica di scienze. Ecco, lui lavora in progetto? classe con i compagni. Ecco, lui può passare tranquillamente, clicca lì. Dove? Qua. Eh, se mi togli... Ecco, lui può passare immediatamente da un programma all'altro importando i pezzi. Però vediamo se riusciamo a documentarlo. Eh, Roberto, saluta. Bye bye. Dillo. Bye bye.